Mi chiamo Armando Sacchetto, qui. io sono entrato nella società nel 1988 e ho curato insieme al professor Giolito, Giolito è stato uno storico famoso che ha scritto la prima tesi di laurea sul mutuo soccorso, il professor Giolito. E ho aiutato lui a montare la prima mostra. Dopodiché eh, mi hanno fatto entrare nel direttivo. Praticamente per due anni sono rimasto come uditore. Poi nel 90 alle, hanno fatto le elezioni sono diventato presidente. Sono rimasto presidente per 30 anni. Logicamente eh, la società era in condizioni abbastanza disastrate perché si appittava qualche alloggio, se era possibile, ma il più delle volte era gente che a sua volta non poteva pagare. Per farla breve, noi siamo stati agevolati dalla legge regionale che concedeva dei fondi. Quando si intravedeva la necessità di fare un intervento si faceva la richiesta alla Regione e la, e la Regione, fino a una certa cifra, partecipava. E questo ha permesso veramente di trasformare la, questo immobile che voi vedete adesso, lo stesso museo che, che voi poi forse avete visto intravisto. Mi ricordo che la prima, abbiamo fatto la prima inaugurazione, non ufficiale nel 1998 pensare quelle stanze lì prima erano tutte malandate erano state affittate c'era di tutto c'era la sala dove prima si facevano le riunioni e si fanno ancora adesso le riunioni e, insomma era stata un po' in stato di abbandono per mille motivi mi ricordo che guardavo dove poi si era sistemato il museo e mi sembrava una realtà virtuale che dovesse da un momento all'altro sparire poi il, il museo ha avuto un nel 98 però poi la forma definitiva nel 2001 grazie grazie alla, alla partecipazione attiva della dottoressa Gera, che era una funzionaria regionale. La dottoressa Gera l'ha creata sulle proprie idee, trovando gli architetti che realizzavano quello che lei aveva in mente, ed è venuto fuori questo gioiello, nel senso che effettivamente bisogna, bisogna vedere il museo e partecipare a quello che si vede, che si vede sulle pareti, tutte, anche i mobili hanno la loro storia perché non, qui non ci sono opere d'arte nel museo, non ci sono eh, colori, non c'è la fauna colorata, non non, non, non ci sono dei documenti scritti con quella grafia di una volta o ci sono fotografie poco allettanti, bisogna che chi spiega, spieghi in modo tale che chi vede deve immedesimarsi È come se si trovasse in quel momento quando hanno deciso di creare la società di mutuo soccorso, quando hanno deciso di fondare la panetteria, quando hanno deciso di... di di creare il, il, il negozio di vendita dei beni di prima necessità cioè ti rende partecipe altrimenti esci fuori che ti dice poco innanzitutto bisogna dire questo che nel 1848 quindi non c'era ancora l'Unità d'Italia eh, questa gente qui però anche gliene pregava mica tanto dell'Unità d'Italia era piuttosto presa dal fatto che non aveva da mangiare e quindi quello che le ha messi assieme era la necessità di sopravvivere, di sopravvivere. Mutuo soccorso innanzitutto mutuo, cosa vuol dire? Vuol dire reciproco, quindi nasceva un rapporto forzato anche ma se non lavori assieme agli altri non fai niente quindi questa gente sapeva qual era la necessità, creava i presupposti per reagire a questo, diventava creatore, ideatore e poi utilizzatore. Quindi si sono trovati e hanno deciso di mettere tutti una, una, partecipare tutti con una certa cifra di iscrizione. C'erano degli operai delle filande che erano talmente mal pagati che non erano in condizioni neanche di pagare la, la quota di iscrizione, per dire le condizioni. Però il bello del mutuo soccorso che, eh, era proprio questo, lo stare insieme, ideare, creare e non erano semplicemente degli utenti di un qualcosa, non avevano niente. Quindi prima hanno scoperto che avevano fame e hanno fatto guerra, poi hanno scoperto che serviva il pane e hanno fatto la panetteria, poi hanno scoperto che i beni di prima necessità potevano averli a prezzi calmerati e hanno aperto il negozio, dove sotto adesso ci sono dei negozi vuoti, lì erano i negozi, la panetteria è nell'interno del cortile, quindi questo era, e tutti partecipavano come, non erano solo utenti, erano... E, e poi cosa? La, grande, la grande novità è stata quella di mettere il medico, il medico perché questa gente qui quando stava a casa non aveva come adesso la mutua, stava a casa non veniva pagata, in più doveva pagare il medico e le medicine, ma loro cosa hanno fatto? Gli hanno messo i medici, il, il medico che li visitava e poi dava alla società un contributo per le medicine ed era già un grande salto. Perché dall'aver niente, a poter mangiare, avere le me il medico, essere... Un'altra cosa che è molto importante è stata questa, la reciprocanza. Questa gente qui si è trovata eh, nel 1953 al primo, primo consiglio che è stato fatto ad Asti e hanno deciso che una cosa di questo genere, chi per necessità di lavoro si trasferiva in un altro paese, avrebbe perso il beneficio, perché se lui era malato a Saluzzo non poteva godere del... Cos'ha un fatto? Che la società lo accoglieva come socio suo, gli dava tutte le cose come a un socio suo, poi alla fine dell'anno le società regolavano la parte economica. Questa è la reciprocanza e questo è un altro concetto molto importante. Del non fare solo per se stessi ma fare e aiutare anche quindi queste sono state le scoperte delle, le scoperte che venivano fuori per necessità bisogna dire che questa gente che pure viveva di distenti però aveva una, una dignità era rispettata la prova ne è che quando ci sono state delle feste degli anniversari eh, anche i soci della società sono stati invitati a, al teatro sociale a Pinerolo è città della cavalleria venivano, venivano i figli de, della gente per, per bene con soldi venivano a fare venivano alla scuola di cavalleria Pinerolo era nota non solo in Italia ma anche nel mondo caprilli eccetera, eccetera. E si erano creati il loro teatro sociale, il loro circolo sociale, eccetera. Però, nell'occasione delle feste, lasciavano partecipare anche i soci delle società di mutuo soccorso. Io sono particolarmente appassionato al museo perché, perché l'ho visto no, praticamente nascere. C'è per esempio una sala, voi vedrete, dove c'è una mamma. E questa mamma parla con una voce dialettale è commovente perché questa mamma dice ma quando tu sei a casa, tu hai voglia di lavorare, ma quando tu sei a casa e tu guardi i tuoi bambini negli occhi, e i bambini dicono che cosa gli dai da mangiare? Dimmelo tu cosa gli dai da mangiare. Lo ripete due volte allora abbiamo creato la società di mutuo soccorso femminile ovviamente hanno ripetuto quello che avevano fatto per gli uomini però c'erano dei problemi perché per le donne esiste il problema della maternità quindi c'erano delle spese in più eccetera che, per cui hanno avuto problemi in più da risolvere perché poi dovevano stare a casa allora il, dicevo il museo racconta veramente tutta la storia tutta la storia se pensiamo che poi sono andati anche all'estero e quando vedrete il museo vedrete sono partiti c'era gente che partiva di qui con un pezzo di carta e un indirizzo buenos aires andava là con la valigia e là a quell'indirizzo trovava qualcuno che li indirizzava al posto giusto, perché cosa succedeva? Che a Buenos Aires a chi arrivava davano un pezzo di terra. Quello arrivava con la sua valigia legata con lo spago, accompagnato da quell'amico, trovava un tale che gli diceva ti diamo da qui a lì a là firma, ciao arrivederci lui rimaneva, quell'andavano andavano via e lui rimaneva lì da solo in mezzo di, non aveva niente per cui la società l'aiutava a mettere insieme quattro assi per mettersi almeno una baracca l'aiutava a dare degli attrezzi per, per poter era fondamentale quindi il mutuo soccorso nato in Italia è stato utilissimo anche a, per gli, gli emigranti perché trovavano più delle volte gente che parlava lo stesso dialetto. Io sono stato, sono stato in Argentina, o parli piemontese, o parli, del... per cui ci si capiva benissimo. Però voglio dire che il mutuo soccorso anche, ha portato anche questo beneficio all'estero. Il professor Giolito è stato uno di, degli artefici de, della rinascita perché lui era, era veramente convinto. Io mi ricordo il professor Giolito durante una riunione del direttivo, io ero, ero una delle prime volte che partecipavo, si gira, prende un documento, eravamo proprio qui, lì una volta c'era un pezzo di archivio, prende una lettera, che un socio scriva un altro in occasione di, di, di una festa che c'è stata di anniversario. Han Mentre leggeva il professor Giolito piangeva. Il professor Giolito era innamorato di, di, di, di... Lui veniva qui al mattino, prendeva un documento e stava qui tutta la mattina a, a meditare, a leggere, eccetera. Tant'è che la moglie poi a mezzogiorno doveva chiamarlo e dire dobbiamo andare a casa, non avrebbe mai potuto fare l'archivista e mettere a posto perché lui ogni documento per lui era un, era, era un momento di... di, di, di, di la sua fantasia andava, la sua, la sua tesi di laurea è, è ancora attuale c'è stato un ritrovo a Pinerolo di storici del mutuo soccorso venuti da Firenze, da Roma, eccetera. E io ho telefonato al professore Giovanni, guarda che c'è questa cosa, no, mi vengo un meno, perché era molto timido e riservato. Venne, venne. Ma dai parlo della, della storia, delle, delle storie che sono state scritte sul mutuo soccorso, ci sei anche tu. Sa. Allora per farti piacere. Il giorno dopo lui era seduto lì, a un certo punto quelli hanno cominciato a parlare con enfasi della, della, della tesi del professor Giolito e lui si gira verso di me e mi dice, cioè, <ride> ammette solo in quel momento che quello che ha scritto lui è ancora attuale, era di una semplicità, di una modestia. Effettiva, ma per il mutuo soccorso ha dato veramente tutto. Eh, abbiamo ancora, era nel direttivo quando io sono stato presidente. Lui era nel direttivo e scriveva i verbali a mano. La, la radiografia del professor Giolito, per noi, è sacra. Quando io parlo di Giolito mi, mi commuovo, non posso non commuovermi perché anche quando non stava bene, telefonai. Ah se per il mutuo soccorso vengo, allora vengo, e veniva e faceva quello che dovevo. Gli hanno dato il premio Pinarolium che danno a quelli che hanno fatto qualcosa di... Cosa ha fatto? Lui ha parlato del mutuo soccorso, cioè, beh, cioè, ce l'aveva proprio nel sangue. È stata fondata è stata nella locanda che c'è nel vicolo, eh, che si titola ancora il vicolo della Società Operaia, il 10 ottobre del 1948. Eh, hanno avuto prima un'altra sede, poi hanno, sono riusciti a trovare questa sede più confacente, che tra l'altro. Appare come una, un immobile, ma in realtà sono due immobili uniti, uno attivo all'altro. La gente ha bisogno di essere costantemente capita, seguita, anche solo con delle parole. Noi nella segreteria, io ero lì tutti i giorni, venivano a trovarti, ti raccontavano magari delle cose. Poi si stava assieme, si facevano ancora le gite. La gita era un'altra occasione, si faceva il pranzo sociale, c'erano tutte le forme di, di, di occasioni per, per rendere vivace la cosa. Tant'è che eh, di gente giovane bisogna dire che non se ne sono iscritti molti, si iscrivevano i nipoti di qualcuno, eccetera, più perché. D'altra parte non è facile fare innamorare un ragazzo su, su un tema come quello dell'assistenzialismo dell buono, della forma di, di... non è facile, cercano e non siamo mai riusciti a fare, io volevo fare il cineforum, volevo... non siamo riusciti. Però quelle altre cose con i medici avevano dato grandi risultati. Adesso abbiamo addirittura l'ambulatorio sociale un'altra cosa che, che è stata fatta dalla società di moto soccorso e di cui vado sono abbastanza orgoglioso non dovrei perché è di orgoglio poi, non so dove va comunque allora abbiamo dato una casa una nostra casa incomodato gratuito al comune per 30 anni il comune, la rimessa a nuovo, ha creato 11 alloggi per gente in difficoltà abitativa. Va la spesa che qualcuno gli faccia fare, sono veramente due passi in su e due in giù, ed è lì. E questa è una bella cosa perché questa casa era di un'altra società che durante il fascismo era stato obbligata a unirsi alla società di, di, di mutuo soccorso nostra, società generale operaia, era la società degli artisti. Quando è finita la guerra non si sono più organizzati e hanno ceduto loro, la loro casa a noi. Noi in quell'occasione, siccome era un, progetto, era un progetto che doveva andare avanti negli anni, abbiamo pensato che l'unico modo era quello di darla per un uso del genere e di difatti per 30 anni hanno, hanno la possibilità a queste persone che sono in difficoltà abitativa di, di, di trovare un posto dove alloggiare. Il mutualismo, il mutualismo è un qualcosa che, che esiste Bisogna concretizzare un, un concetto di una cosa che esiste, il mutualismo è lo stare con gli altri, ma la difficoltà sta a fare il concetto proprio, trovare gente che la pensi come te e che abbia voglia di, di portare avanti il discorso a titolo gratuito perché si lavora, si lavora con, senza... senza gratuitamente io ritengo una cosa che colpisce al giorno d'oggi l'indifferenza l'indifferenza l'egoismo secondo me sono come un trombo quei trombi che nelle gambe io ne ho uno perché non ne parlo il, il, il trombo formato da egoismo e indifferenza che non permettono ai buoni sentimenti di arrivare al cuore noi dobbiamo sciogliere questo trombo e far sì allora il mutualismo è una forma anche quotidiana di vita che poi si trasforma in associazione ma se non senti prima la voglia di dividere con gli altri di fare con gli altri anche solo l'amicizia io do grande importanza all'amicizia è una ricchezza l'amicizia ma ormai non ci si è più abituati se voi mi rendete conto, alle volte a me capita di fare dei gesti che per me sono usuali, tenere la porta aperta se entra qualcuno, ti guardano stupiti, non sono più abituati, non siamo più abituati, quasi ci salutiamo. Per cui mutualismo, il mutualismo è questo reciproco perché mutuo mutuo vuol dire reciproco, il mutualismo vuol dire recipro re la reciprocanza vissuta giorno per giorno tra persone, cosa a cui non siamo più abituati, perché il mutuo soccorso sta scomparendo, perché il mutuo soccorso vive soprattutto nei paesi piccoli dove è quasi indispensabile, perché lì c'è ancora l'amicizia, c'è ancora la la, il rispetto, ci cioè, sono ancora tante cose che si rendono e fanno de, de, de danno ai, agli abitanti veramente dei servizi importanti, tipo portare all'ospedale, fare quelle cose. Nelle città, più le città sono grandi, più il mutualismo sparisce. Solo a Pinerolo sono 70 società, le società si rubano le persone tra loro, non più, alcune fanno delle, delle attività similare al mutuo soccorso ma sono un'altra cosa ognuno vuole essere il primo in qualcosa però il mutualismo è proprio questa forma di reciproco un reciproco rispetto è una voglia di aiuto di darsi aiuto